Lo scintillio e lo scrosciare dell'acqua del ruscello davano un'armonia unica al luogo. Lo squittire degli scogliattoli era in armonia con tutto l'ecosistema. I suoi passi calpestavano quasi ritmicamente le erbacce sotto i suoi piedi. Successe qualcosa di strano poco dopo, perché tutto attorno a lui parve bloccarsi. Il tempo si era fermato. Sì, forse, perché un pettirosso era fermo alla sua destra, immobile. Fernando fece un solo passo indietro e sentì qualcosa sotto il piede destro. Si voltò e raccolse l'oggetto. Pareva un manoscritto antico e riportava il numero romano XIII. 13. Cercò di togliere un po' di polvere dalla copertina e lo aprì. In quell'istante il tempo tornò a scorrere regolarmente, mentre i primi cinguettini dei petti rossi inondavano l'ambiente. Si mise a sedere sul tronco di un albero tagliato e iniziò a leggere il manoscritto. Riportava solo date su date. Riusciva a leggere le date con i numeri romani, che avevano una costante. Venerdì 13. Accanto alle date vi erano alcuni strani nomi. Erminio Strombazzi, assassinato venerdì 13 luglio 1966, oppure Martina Giovannis, uccisa venerdì 13 ottobre 1984. Era tutto rigorosamente scritto in latino, fatta eccezione per i numeri e i nomi. Voltò le pagine granulose fino ad arrivare all'anno 2019 il misterioso assassino aveva ucciso un'anziana signora venerdì 13 dicembre 2019 che risultava essere l'ultima vittima del carnefice distinto Fernando Girò pagina e lesse venerdì 13 marzo 2020 esattamente tra cinque giorni il calendario avrebbe segnato quella data volle quasi scommettere che l'assassino di tutte quelle persone fosse solamente uno ed unico in tutti i casi o almeno che ci fosse una dinastia secolare di Sicari, nata diversi secoli fa. Mentre tornava a casa, cominciò a sudare freddo e a guardarsi attorno. Quella storia lo stava condizionando fortemente. Sperava di non cadere nell'oblio della psicosi e dell'agorafobia. Passati tre giorni da quella passeggiata nel bosco, Fernando era riuscito nel suo intento. Ora era tranquillo, andava al lavoro sereno e non pensava più al manoscritto. La sera successiva però ebbe un presentimento, uscito in giardino a potare la siepe, osservò l'ambiente circostante e gli sembrò tutto tranquillo. Poi un colpo alla testa, una fitta sulla parte superiore del collo, un rigagnolo di sangue che gli scende sulla schiena. Un uomo incappucciato e vestito di nero lo prese netto sulla testa, colpendolo con una grossa pietra.